Grazie Presidente. Eh, allora, intervengo per consegnare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, ma è importante eh, motivare il perché. Allora, eh, entriamo nel, partiamo dal merito. Allora, il merito, io credo che ovviamente sia condivisibile perché, come ha detto lei, oltre alla Costituzione, mi permetto di dare questa piccola chicca: non solo la Costituzione, ma anche la Commissione tributaria provinciale, con una sentenza del maggio eh, del maggio 2021, la... 50 la 5040 ha riconosciuto eh, l'impossibilità eh, da, da parte di chi non ha la disponibilità di un immobile di appunto, procedere a, a, al non pagamento, pagamento eh, dell'IMU. E quindi diciamo che nel merito la eh, mozione è in un certo qual modo eh, condivisibile questa cosa l'abbiamo anche approfondita in commissione patrimonio con le associazioni eh, de, sia degli inquilini che dei proprietari in occasione appunto del cosiddetto canone concordato una, una delle novità che ha portato questa, questa giunta e questa amministrazione eh, diciamo l'ultimo accordo territoriale di Roma Capitale risaliva al 2004 noi l'abbiamo rinnovato e che prevede appunto la possibilità di affittare, diciamo così, anche se tra noi giuristi si sa che non è un affitto o una locazione eh, e ottenendo appunto delle, delle agevolazioni dal punto di vista fiscale per quanto riguarda la, eh, le locazioni. Purtroppo, nonostante poi si possa condividere anche le motivazioni e la razza sottesa a questa mozione, bisogna fare poi inevitabilmente i conti con la realtà. Proprio in quell'occasione in cui appunto con le associazioni si parlava della possibilità di scomputare l'Imu, di ridurre l'Imu, di levare l'Imu e via dicendo, seppur non si può parlare appunto di un di un'istruttoria proprio in termini, in termini propri, si ragionava con gli uffici e con, e con anche i consiglieri presenti sul fatto che lo, lo scomputo dell'Imu, almeno per quanto riguarda le casse comunali, sarebbe un disastro ma un disastro per il semplice fatto che queste misure impatterebbero sul titolo primo quindi bisognerebbe, bisognerebbe intervenire praticamente sull'erogazione dei servizi una cosa questa praticamente impossibilitata tant'è che sia con le associazioni di inquilini che con le associazioni di eh, proprietari e via discorrendo si, si, si era arrivati al punto che se, serviva, se se bisognava intervenire in tal senso era il governo che doveva intervenire e non mi stupisce poi la notizia che ci riferisce lei oggi eh, Presidente il fatto che appunto il governo sta intervenendo ma non è che interviene e basta quindi prevedendo la misura dello scomputoim e via dicendo ma ha stanziato come ci ha ricordato lei 115 milioni di euro 115 milioni di euro. Pensi sul, sul, su quanto, quanta quota parte del Comune di Roma, eh, sulla parte appunto IMU del Comune di Roma, come potrebbe impattare sul, sul, sul bilancio comunale. Allora, stante che la ratio è condivisibile, io vedo, e in parte condivido quello che è stato detto anche dal consigliere Peronzi, un'impraticabilità, di questa mozione che impatterebbe in modo devastante come una deflagrazione all'interno del bilancio comunale che ripeto nuovamente toccherebbe la parte la, la, il titolo primo del bilancio quindi si parla di servizi tagliare i servizi e vi dicendo io comprendo che le esenzioni e tutto quanto soprattutto in questo momento di crisi e di emergenza siano popolari e anche giuste sia, sia ben chiaro tuttavia questo deve passare sempre eh, all'interno appunto del novero della praticabilità e della, e della fattibilità. Pertanto, detto questo, premesso tutto questo qua, consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie.